Le immagini di raggi X al torace e da tomografia computerizzata sono fondamentali per la diagnosi della sindrome respiratoria Covid-19. L'interpretazione di queste immagini è invece complessa e, mh, anche perché la malattia è nuova. La comunità scientifica da un lato sta definendo linee guida per i radiologi ma dall'altro propone anche recenti tecniche di intelligenza artificiale per eh, analizzare queste immagini e dare supporto ai radiologi durante la diagnosi. Noi vogliamo eh, mettere a disposizione dei medici queste, queste tecniche recenti e devo dire che loro hanno accettato eh, con entusiasmo questa proposta e stanno collaborando con noi con molto impegno.